Eccoci qua, benvenuti, un piccolo leggero ritardo dovuto al conduttore che era leggermente in ritardo oggi, ma abbiamo un collegamento da remoto dall'isola d'Elba, sì sì sì, torna con noi dopo il grande successo il professor Angelo Filippo Rampini che è in collegamento, eccolo qua, benvenuto professore. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. grande successo della tua ultima puntata sulla blockchain, quindi anche Bene. sui social è stata vista, rivista domande, eh, interesse, hai suscitato un bel, bel, bel clima di attesa anche di questa puntata. Mi ringrazio la tua presenza, so che sei sull'isola d'Elba anche come eh, un premio, un premio, due premi letterari, penso uno si chiama La Torre, sì. giusto? La Torre, esatto, l'altro è il premio, il premio Strega, il premio Strega, Primo Strega. sei coordinatore, sei il sei, sei conduttore sì. di questi due premi. Un conduttore delle serate di premiazione. Un grande sfaccettatore del professor Rampini, oltre che professore di matematica, anche cultore per quanto riguarda tutto il mondo blockchain e, e tutto il mondo bitcoin, ma anche cultura, letteratura, arte, grandi sfaccettature. Ma ne parleremo in un'altra puntata, in un puntata. Intanto ti chiedo una cortesia. Saluto intanto la scrittrice, già che siamo in ambito letterario, Annalisa Molaschi, con il suo libro che si chiama Vestita di buio. Che abbiamo già intervistato e la salutiamo. E salutiamo anche la classe del 1982 del Ballini, colleghi, grandi professionisti adesso che ci seguono e l'avvocato Carbone, anche lei, insomma, un sacco di gente che scrive, ah, sta succedendo sta suscitando interesse la, la, la tua presenza qua, come di altri professionisti che sono già venuti. Ti chiedo una cortesia, un piccolo così refresh della puntata precedente, come si fa nei, nei, nei telefilm. La puntata precedente abbiamo parlato di... Abbiamo parlato della blockchain e dell'importanza della blockchain quindi della sua capacità eh, di semplificare tante azioni che eh, abitualmente svolgiamo in maniera tradizionale, eh, quindi come trasferire soldi innanzitutto, ma anche archiviare documenti eh, o acquistare e vendere prodotti. Abbiamo visto m, molte applicazioni m, della blockchain, quindi nelle soluzioni di pagamento, nella finanza, nelle assicurazioni, nell'ambito della beneficenza, nella catena di forniture, nell'agri-food in particolare. Nel grana padano, nel nella... parmigiano-leggiano, c'è interesse anche da questi punti di anche, vista? No? Anche quello, certo, ma anche nella sanità e nella pubblica amministrazione. Ecco, è proprio di questi giorni eh, l'interesse nei confronti della blockchain e della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il ministro della transizione e dell'innovazione digitale Proprio eh, con i fondi del PNRR sta parlando entro il 2023 di creare i primi tasselli di quella che dovrebbe essere una sorta di Schengen digitale, di cittadinanza digitale, quindi anche i documenti stessi, patente, e carte d'identità, potrebbero essere digitalizzati attraverso la tecnologia della... È una cosa interessantissima questa qui perché eviteremo un sacco di burocrazia, un sacco, sfruttiamo quello che è il digitale al servizio del cittadino, delle imprese, del progresso economico. Molto interessante questo aspetto qua, non solo dal punto di vista così, del mero interesse speculativo, eccetera, eccetera, ma pratico, operativo e che dà soluzioni pratiche, anche perché il Ministro ha dato a disposizione dei fondi per gli, chi svilupperà... Eh, eh, interesse per la blockchain, soluzioni per la blockchain, vero Angelo, Professor Angelo? Sì, eh, dicevamo proprio qualche giorno fa di questo pacchetto eh, di 45 milioni di euro che a partire dal mese di settembre potranno essere eh, utilizzati per eh, progetti appunto legati all'intelligenza artificiale e alla blockchain e quindi di aiuto dell'innovazione tecnologica delle nostre aziende. Accompagnaci adesso nel cammino che c'è, nel tutto il mondo che si è uscito a mm. interesse. Abbiamo fatto un piccolo flash sulla blockchain, non è esaustivo ovviamente, diamo delle pillole ovviamente qua. E poi queste puntate sono di divulgazione di educazione finanziaria. Spieghiamo come funzionano gli strumenti, non sono sollecitazioni del risparmio, né sono suggerimenti per investire o fare acquisti. Spieghiamo esattamente come funzionano e che cos'è. Giusto Angelo? Certamente. Certo. Eh, oggi appunto eh, il tema è bitcoin le criptovalute. Esatto. È inevitabile parlare di bitcoin parlando di criptovalute. È fondamentale perché? parlare di bitcoin perché è la cosa certo. dal punto di vista fonetico, di marketing, che è entrata più nella, nella memoria collettiva di, delle persone. Se dici bitcoin qualcuno sa cos'è vagamente, ma sa che è una cosa che è, suscita interesse. Ecco, diciamo così. Non lo conoscono a fondo, ma suscita interesse. È così? Assolutamente. Io credo che parlare oggi di Bitcoin, soprattutto le giovani generazioni, sia come parlare di social media e di smartphone. Quindi è qualcosa che ormai è entrato nel linguaggio comune. Forse facciamo più fatica eh, noi, eh, diciamo dalla generazione boomer, poi a comprendere il significato delle, delle criptovalute, ma le giovani generazioni sicuramente eh, conoscono già il tema. È vero, è vero quello che dici. La generazione boomer, come ci sono dentro io e come ci sei dentro tu, facciamo questo aspetto qui: per divulgare per permettere a altri di conoscere e poi, come diciamo sempre, conoscere per decidere. Conoscere per decidere. Questo vale in tutti gli ambiti, se non studi. Se non approfondisci, se non, fai, eh, non pieghi la testa sui testi sacri, non vai avanti nel mondo della finanza, né nel mondo di vista dell'imprenditoria, da nessuna parte. Giusto? Quindi c'è questo interesse. Questo. Anche con i tuoi studenti, vedo che tu sei anche un abile divulgatore, un bravo professore dal punto di vista della matematica, vedo però c'è interesse dal punto di vista dei tuoi studenti in questo ambito. Certamente c'è sempre molta curiosità, eh, nei confronti di questo, di questo tema eh, naturalmente eh, ci sono anche falsi miti che eh, bisogna ridimensionare eh, non si deve pensare alle criptovalute semplicemente eh, come un mondo con cui ci si può arricchire da un giorno con l'altro, lo stiamo approfondendo proprio in queste puntate eh, proprio per dare un taglio diverso da quello che si trova spesso eh, nella stampa Specializzata eh, o i titoloni appunto dove si può leggere eh, bitcoin da 0 a 100 piuttosto che il contrario in un periodo come questo che per bitcoin criptovalute viene considerato ormai di bear market quindi di mercato orso almeno da qualche mese a questa parte però con questo non si dire eh, che sia un mondo anzi è un mondo sempre in evoluzione. Approfitto della tua cosa, il mercato orso, la leggenda dice perché l'orso quando aggredisce si alza in piedi e tira giù gli artigli, quindi è mercato ribassista perché nella mitologia della finanza, nella mitologia immaginifica, quindi abbina un animale, l'orso porta verso il basso, il toro con le corna spinge verso l'alto, giusto professore? Tanto per dare anche a chi divulgativo, eh, nel senso è simpatica questa cosa, ma tornando ai bitcoin, spiegaci un attimino professore, questo mondo dei bitcoin o delle altre valute che ce ne sono centinaia di altre. D'accordo, allora ci, proviamo. ci allora, proviamo. Abbiamo detto che alla, alla base di bitcoin ci sono la blockchain e la criptografia. Questi sono praticamente gli elementi chiave, gli elementi per comprendere come funziona Bitcoin e come funzionano in generale le criptovalute. Quindi la blockchain da una parte può essere considerata come l'infrastruttura eh, sulla quale vengono effettuate in modo trasparente, decentralizzato, distribuito delle transazioni di criptovalute. E la criptografia dall'altra parte garantisce la sicurezza l'immutabilità e l'impossibilità di contraffazione che è una cosa fondamentale Bitcoin nasce come prima criptovaluta e la sua blockchain può essere considerata ancora oggi eh, come la più sicura e la più decentralizzata non ha un capo non c'è un CEO come può essere in Apple, in Google, eh, perché quello che è considerato il suo fondatore o gruppo di fondatori eh, Satoshi Nakamoto, eh, programmatore o gruppo di fondatori, non è dato ancora oggi eh, sapere chi sia effettivamente, ha pubblicato il white paper nell'ottobre del 2008 e dopo qualche anno è sparito completamente dalla scena e ha lasciato in mano alla community tutto questo sistema. Quindi l'eredità di Bitcoin è stata lasciata a un gruppo di programmatori eh, con l'idea innovativa di creare un sistema monetario aperto caratterizzato da un protocollo che è open source, quindi chiunque potrebbe andare a eh, verificarlo, visualizzarlo, modificarlo perché il codice segreto praticamente è disponibile a tutti. E naturalmente questo apriva la strada a un nuovo sistema monetario, che era parallelo o anche, in modo prospettico, complementare o addirittura sostitutivo del sistema monetario, così come lo conosciamo. Bella questa cosa, nel senso che ha reso pubblico, di pubblico dominio, tutti i codici per una, un lavoro collettivo in rete. Esatto. Bello esatto, questo aspetto qui esatto. perché eh, diciamo, la parola è sbagliata, correggimi professore, e socializza questo aspetto qui, lo socializza, nel senso lo porta in società. Mm, certamente, eh, certamente, perché lo rende, come dicevamo, mh, pubblico, e, eh, distribuito su tutti i nodi della rete. I nodi della rete tutti hanno l'intera blockchain e quindi se dovesse cadere qualche nodo della rete c'è qualcun altro che lo sostituisce e come dicevo prima, eh, la rete di bitcoin è la più ampia e la più sicura al mondo. Hai quindi, detto giusto l'aspetto detto. Detto prima, come dice Warren Buffett, se vuoi investire e diventare ricco in un giorno in borsa, non è il tuo sentiero, così pure nel mondo delle criptovalute. Ma ha maggior ragione, eh, io eh, quoto eh, quell'affermazione di un miliardario eh, del mondo cripto che sostiene che bitcoin possa essere considerato come un investimento binario, o zero o milioni, vale zero, varrà zero o milioni. Quindi bisogna tener conto di queste due opzioni in base alla propria propensione al rischio qualora si dovesse pensare di investire in questo mondo. Quindi le basi sono sempre propensione al rischio, capacità coronarica di, di, del cuore, come dico Assolutamente. io, il medio-lungo termine, sempre questo orizzonte temporale, medio-lungo termine e non mettere tutte le uova nello stesso paniere, nel senso che eh, 10, un 10-15% delle proprie risorse potrebbero essere valutate, potrebbero essere inserite in questa in quest opportunità. Io la vedo certo. così. Eh, il mondo delle criptovalute, come abbiamo detto, è molto ampio e eh, se volessimo definire insomma, una criptovaluta non c'è una definizione univoca. Eh, a titolo semplificativo possiamo dire che la CONSOB stessa eh, definisce le criptovalute come valute virtuali e, e ciò è importante perché innanzitutto ne riconoscono l'esistenza ecco. e attribuiscono eh, ad essa uno status di eh, applicazione tra le più significative della tecnologia digitale al settore finanziario. Il termine è composto da due parole, eh, cripto e valuta, valuta nascosta letteralmente penso che è utilizzabile solo conoscendo determinati codici informatici che sono le cosiddette chiavi di accesso pubblica e privata qui entriamo un po' nella matematica eh, appunto mh, e del, e della criptografia eh, parlando di chiavi pubbliche e private la chiave privata genera la chiave pubblica e possono essere considerate naturalmente come l'equivalente le, della finanza tradizionale eh, come un, un IBAN, un indirizzo IBAN da una parte di cui io ho necessità se devo fare una transazione se devo inviare eh, appunto eh, una criptovaluta a, una, a un altro soggetto e dall'altra valido la transazione attraverso un, un PIN, un codice eh, che è la chiave privata. Insomma un numero univoco che non può essere confuso, un numero univoco, diciamo così, che sigilla i, i trasferimenti di denaro o le, le varie transazioni. Esatto, esatto. È così. ricordiamo ecco, un'altra cosa che è fondamentale sulle criptovalute, sono, eh, già lo dicevamo probabilmente la volta scorsa, la loro accettazione è su base volontaria. Quindi non sono moneta legale come può essere il dollaro, la stellina, l'euro e solo lo scorso anno El Salvador è stato il primo paese al mondo che ha adottato Bitcoin come legal tender affiancandolo a, eh, al dollaro americano. Ecco, non è da confondere una criptovaluta con la moneta elettronica che può essere appunto, eh, so, una carta di credito, una visa o una mastercard. Eh, i, I pagamenti, le transazioni avvengono assolutamente peer to peer senza necessità di intermediari finanziari. Anche se so che leggendo vari articoli le stesse carte mm -hmm. di credito stanno facendo degli studi per avvicinarsi al mondo delle blockchain per capire come possono entrare in questo mondo. C hanno dei gruppi certo, di lavoro ass assolutamente Visa eh, piuttosto che PayPal dei servizi in criptovalute negli Stati Uniti è molto importante. Al giorno d'oggi non si potrebbe nemmeno certo sostituire eh, le transazioni che vengono fatte con, con carte di credito proprio in termini numerici al secondo io credo eh, che visa processi all'incirca 1700 transazioni al eh, secondo mentre eh, il network di bitcoin è tra le cinzette transazioni al secondo quindi eh, questa è una delle critiche che viene portata al network di bitcoin ancora oggi eh, sulla sua Scarsa scalabilità. Ecco, Ma però... ci sono poi anche delle, delle soluzioni che sono state approntate, come ad esempio il Lighting Network e così via. Siamo in diretta sul canale Sky 810 in streaming su www.weltv.eu, anche sulla pagina Facebook della TV ULTV. Well e però ricordo che adesso in Italia è stato costituito il registro presso l'OAM, l'organismo dei mediatori creditizi, dei Chiamiamoli cambiavalute digitali, chiamiamoli così, l'hanno chiamati così. Nel registro dei cambiavaluti virtuali figurano vari attori. In Italia sono registrati 46 attori in questo registro, dove vengono verificati, vengono valutati, vengono monitorati che non ci siano all'interno i famosi gatto e la volpe, come dico spesso io, eh? che il mondo delle criptovalute è bello, ma c'è sempre il pericolo se non conosco non decido e quindi se conosco mi difendo anche dal gatto e la volpe online che mi dice metti i tuoi soldini qua nel campo dei miracoli che domani mattina sei ricco. C'è anche questo rischio, vero professore? Ma eh, direi che è un rischio assolutamente quotidiano, anche perché in questo mondo, come credo abbiamo capito, eh, la presenza di garanti o di garanti terzi, quindi, ehm, è poco presente. Dico poco presente se non assente, assente. in alcuni ambiti, anche perché eh, dobbiamo distinguere eh, quello che è un mondo intermedio che sta soffrendo moltissimo in quel periodo, che è il mondo della cosiddetta SEFI o finanza decentralizzata, Uh, che è una sorta di, di mondo bancario innovativo, di fintech, che però uh, in, questo, in questo periodo, come dicevo, uh, stanno subendo enormi contraccolpi a fronte uh, della riduzione dei valori del mercato, della capitalizzazione del mercato delle criptovalute, ma probabilmente uh, ciò è da imputare a più fattori, ma tra questi eh, di sicuro fattori che sono già stati conosciuti dalla finanza tradizionale, quindi l'uso di strumenti finanziari, tra virgolette, cosiddetti innovativi, eh, che però insomma, hanno portato già a crisi finanziarie come quella del 2008. Mi è arrivata una domanda, qui sui social, su Facebook, sulla mia pagina Facebook, poi Maurizio, per te, professore, da, da Mario, che mi dice, ma... Se dovessi approcciare questo, questo mondo con la metodologia dei PAC, dei piani di accumulo capitale, potrebbe essere una metodologia interessante per questo mondo? Posso clonare la stessa metodologia che faccio sui fondi di investimento? Questa è la domanda. Io direi che è l'approccio migliore. Chi non abbia assolutamente voglia di fare trading... Che Realmente molto difficile eh, sia su Bitcoin sia su altre criptovalute. Mentre il cosiddetto PAC, eh, naturalmente ha gli stessi benefici che ha nella finanza tradizionale. Che cos'è il PAC? Eh, nel mondo... Il PAC è investire? È un, piano, è un piano di accumulo di capitale. Nel mondo cripto viene tradotto, diciamo, con eh, DAI ma è sostanzialmente la stessa cosa. Ecco, cioè significa versare dalle cifre più o meno costanti periodicamente. Si possono eh, fare dei pack con cadenza quotidiana settimanale, bisettimanale, mensile, di più o meno di qualsiasi importo a, delle, a seconda delle piattaforme che vengono utilizzate, ma eh, banalmente è che basterebbero 10 o 15 dollari eh, alla settimana eh, piuttosto che 50 dollari al mese o 50 euro naturalmente eh, per, per fare un pack non solo su bitcoin ma anche sulle altre criptovalute non tutte sono coperte eh, però se sì, cominciamo a considerare bitcoin Ether, ethereum quindi eh, ada quindi cardano eh, e altre fra le più importanti, eh, per esempio, eh, sono, sono coin sulle quali si possono fare dei pack e quindi vedere i risultati nel tempo. Ricordiamo a tutti che rivedranno questa puntata sui social che non è solicitazione del risparmio, non sono consigli di investimento. Lo ripeto perché sai è meglio abbondare quando è difficile, però. Stiamo spiegando una metodologia che è in vigore nella finanza tradizionale, che può essere applicata, un approccio per monitorare il rischio, diciamolo così, nel medio-lungo periodo, è un metodo che può dare anche delle belle soddisfazioni, penso io e ne sono convinto. Perché un metodo che ha dato soddisfazione nella finanza tradizionale a molti clienti, può darlo anche in questo ambito innovativo della finanza. Cosa dici professore? Eh, certo, eh, sicuramente un approccio che toglie l'emotività. Bravo! Eh, è chiaro che in, in questo periodo soprattutto dove, eh, alcuni degli indici, c'è cioè un indice proprio nel mondo cripto che si chiama eh, Fear and Greed, eh, e più basso è questo indice, più eh, significa che c'è timore da parte degli operatori. Bellissimo questo, questo indice qua, fear and greed, paura e, and avidità, greed. e avidità, exactly. bellissimo. Il paradosso è che come sempre, come nella finanza tradizionale, ci si avvicina a Bitcoin e alle criptovalute quando appunto questo indice tende a 100 eh, rispetto al grid, appunto, quando invece eh, in questo momento non c'è certo la fila nell'acquisto di criptovalute e siamo invece su livelli di 7, 8 o comunque sotto il 10 e quindi di estrema paura nei confronti del mercato. Eh certo, cioè, questo Hai detto bene perché l'emotività sia nel mercato tradizionale che nel mercato delle criptovalute gioca un ruolo molto forte nella, nella personalità delle persone che si avvicinano indipendentemente dal profilo professionale, culturale, gli studi, l'emotività, la psicologia, l'abbiamo fatto una puntata con la dottoressa Scapini e ne faremo altre con altri professionisti su questo tema, gioca un ruolo determinante in questi mondi qua. Però torniamo al tuo mondo, torniamo a questo mondo delle criptovalute, hai detto altre valute, non c'è solo Bitcoin, ma hai detto, citato altri, altre valute. No, eh, appunto ci sono migliaia di criptovalute ci sono anche diverse tipologie di criptovalute eh, allora mh, ci sono per esempio le cosiddette stablecoin, eh, che sono monete virtuali eh, che sono mh, collateralizzate eh, da dollari più che da euro Uh, ci sono le cosiddette CDBC, quindi le Central Bank Digital Currency e quindi questo ci sta dicendo uh, che anche a livello istituzionale uh, si sta prendendo in considerazione l'idea di uh, valute digitali, digitali, quindi di euro digitale per esempio. Si sa, c'è già degli studi. Però il Sono tempo benissime. sta volando, professore, eh, anche se abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, la puntata è quasi finita, eh, però rimandiamo a una terza puntata con te, perché l'interesse è tantissimo, avremo una terza puntata con te il 4 di agosto, in diretta ancora, se sarai qui in studio ci farai un piacere, ci farai un regalo. E ci ricordi agli ascoltatori e telespettatori il premio letterario dove sei lì all'isola d'Elba? Così tanto per incuriosirli. Allora il premio letterario è il premio Latore, che si tiene tutti gli anni a Marciana Marina all'isola d'Elba. E, lascia... di, seguito, eh? e di, seguito? Eh, sarà, di seguito ci sarà, a distanza di una settimana, appunto il premio Strega all'Elba. Ringraziamo l'organizzatore, chi è l'organizzatore del premio? Che lo salutiamo? È l'art hotel Gabbiano Azzurro 2 eh, di Marciana Marina. Lo ringraziamo per questo aspetto culturale, ringraziamo te professore per questo alto tuo piccolo flash. So che sono dei piccoli flash non esaustivi, eccetera. Ti ringraziamo del tuo tempo. Ti lasciamo al tuo lavoro di giudice, in un bellissimo posto dell'Italia che mi invito a visitare e alla prossima puntata domani in diretta qui a Economicamente. Grazie professore. Grazie a tutti, grazie a te Maurizio. Alla prossima. Domani mattina alle ore 8.30 avremo il professor Mario Mazzolini per un'altra bellissima puntata e parleremo di coinvolgimento generazionale e sarà presente anche l'educatrice finanziaria Giuseppe Biondelli. A domani!